Ciao, sono Marco e sono qui in un posto fantastico appunto perché ho deciso oggi di gratificarmi con questi ultimi raggi di sole stagionali perché adesso arriverà l'inverno, comincerà il freddo il sole sarà sempre più breve, il periodo di sole quindi avremo dei periodi di eh, luce sempre più brevi e tutto questo mi fa pensare alla ciclicità della vita quante volte abbiamo vissuto questo periodo? di fine stagione quanti inverni quante estati è tutto molto ciclico e a volte poi ci fermiamo a pensare a ma possibile che è già passato tutto questo tempo che ho già fatto tutti questi cicli di vita e a volte dico a volte e questo non vale per tutti ovviamente ci soffermiamo un po' a pensare alle cose che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto perché poi tutto si ripete e tutto diventa routine, diventa un po' ridondante. Il mio invito è quello di dedicare più tempo alle cose che ami, alle cose che ti danno più passione, perché poi il tempo passa, vola, tutto in questa forma di ciclicità, diciamo, tutto è ciclico, tutto ritorna e, e ci fa passare il tempo così con poco significato a volte devi dedicare più tempo alle cose che ti interessano, più tempo alle cose che ti appassionano e se non riesci perché vedi che hai poco tempo, perché il lavoro ti porta via troppo tempo allora fai in modo che la tua passione possa diventare il tuo lavoro questa è la cosa migliore che io possa consigliarti perché fare una vita di eh, lavoro che ti appassiona è come non lavorare, è come passare una vita senza lavorare facendo solo quel che ti piace, di dai sì certo è difficile ma provaci tu a farla diventare una passione il mio lavoro, bene mi rendo conto che può non essere facile ma per fortuna non è impossibile, potrebbe essere difficile ma è veramente impossibile? Pensaci, riflettici e poi considera che... Eh, un domani rimpiangerai più le cose che non hai fatto piuttosto che quelle che hai fatto. Anche dei fallimenti te ne infischierai, te ne infischierai, perché comunque avrai tentato. Spero di aver condiviso con te qualche cosa che possa tornarti utile e che tu possa ritenere di valore. Io continuo questi miei due passi ancora in questo posto fantastico, in questa giornata meravigliosa e ti saluto con un abbraccio. Ciao!